e affrontiamo il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, siamo a pagina 82 del libro. Ci sono alcuni aspetti che ci pare interessante così affrontare proprio anche alla luce di, questa, di questo periodo estivo che ci dà la possibilità anche di sostare, di rimanere, di fermarci. Ed è proprio Gesù che al capitolo 14 al versetto 2 di Giovanni ci dice «Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no, cioè se non fosse così, ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto». Ora, osserviamo qui che il termine «monè», messo al, al, al plurale femminile naturalmente, e significa da vocabolario il rimanere, la sosta, la fermata, la pausa, una tappa, una permanenza. È un sostantivo che a sua volta deriva dal verbo meno che troveremo sempre nel Vangelo di Giovanni anche più avanti dove Gesù dice rimanete nel mio amore. Ecco, questo verbo rimanere indica uno stare, naturalmente indica un essere in un posto, ma non è EIMI, non è essere, è, indica qualche cosa di diverso, indica un sostare appunto, un fermarsi, un rimanere, un restare. E questo ci fa pensare che eh, c'è quasi un carattere anche di provvisorietà, poiché l'essere è un esserci ed è ha una continuità, mentre il rimanere, il restare, il sostare, il fermarsi è, ha questo carattere appunto transido, transitorio, provvisorio. E parlando dello Spirito Santo, Gesù, in qualche versetto più avanti, in 14-17, dice, voi lo conoscete perché presso di voi in voi, quindi da un lato c'è il rimanere, l'attendere e poi c'è un sarà, quindi c'è una contrapposizione chiara in questo senso tra il verbo meno e il verbo eimi. Il verbo meno, in questo caso, riferito allo Spirito Santo, indica una non definitività, È, ehm, mentre il verbo eimi naturalmente indica una comunione a livello ontologico e questo viene espresso anche mediante la, preposizio, la preposizione EN che è quindi contrapposta a quella precedente PARA e questo ci diciamo sottolinea ulteriormente la differenza tra il concetto di meno e il concetto di EMI, cioè tra il concetto di sostare e il concetto di essere. Questo, in una prospettiva retrospettiva, appunto, eh, ci fa leggere anche queste parole al capitolo 14, versetto 2 di Giovanni, di, del Maggiore Giovanni, dove Gesù appunto, parla di questi posti. Sono posti che da un lato sono monai, appunto monè, dall'altro eh, invece si parla di topos e ora vediamo un po' la, la sfumatura che sta dietro. Prima però è, è importante notare che eh, il, il verbo pureuo eh, di cui ci parla appunto Giovanni eh, è, un, è un preparare. Ehm, quando Gesù dice vado a prepararvi un posto, ecco questo è un infinito aoristo, quindi è un preparare che concerne un'azione fuori dal tempo, il verbo è etoimazzo per la precisione. Andando avanti vediamo che c'è eh, appunto il termine topos come vi ho anticipato, che noi traduciamo appunto come luogo, come posto nella parte finale del versetto. In greco il termine topos non afferisce semplicemente allo eh, spettro semantico che indica il luogo, ma anche un posto inteso come circostanza opportuna. E eh, per chi ha già letto il libro, o comunque ha già ascoltato altri nostri interventi, eh, probabilmente sente la eco di un altro termine che viene tradotto in questa maniera che è il termine kairos che è appunto eh, tradotto spesso con circostanza opportuna quindi abbiamo da un lato il termine topos eh, messo in consonanza con il termine monè al plurale monai e abbiamo il concetto di circostanza opportuna con cui si può tradurre il termine topos che ci richiama al termine kairos. Intrecciando quindi tutti questi valori semantici, eh, noi possiamo sentire come non si tratti semplicemente di luoghi fisici, di posti eh, intesi come mh, parzialità di spazio, potremmo dire, ma anche proprio come eh, aperture, come soste, come luoghi di stazionamento che però concernono sempre il significato di circostanza opportuna, di kairos, quasi che fosse una finestra eh, di momento favorevole, una finestra di grazia che ci permette di stare in un posto che il Signore ci ha preparato e ci sta preparando. È una finestra che ci fa partecipare di quell'eterno presente e di cui cerchiamo sempre di parlare dalla prospettiva anagogica. I tempi verbali anche, in Giovanni 14-19, ci aiutano a capire questo, dove Gesù dice ancora un poco il mondo non più mi vede, voi invece mi vedete perché io vivo e voi vivrete. Ecco, le scelte dei verbali sappiamo che per noi hanno una grandissima valenza, in questo caso ci...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 È sollevamento di ascensione di assunzione del finito all'infinito. Ecco, vi ringrazio, vi saluto. E vi auguro ancora buone ferie, buona estate. E, e vi auguro proprio di poter essere così davanti al Signore, per Lui, un luogo di riposo. Che il vostro cuore sia